Sei andato, hai conosciuto altri mondi. interessante questa storia. Mamma. Non è che tu hai ha che sei più una contatta di un'altra. Qual è Non è che tu hai un'altra Io da ragazzo combinavo guai. Ma tu, tu ti ricordi di uno che stava sempre con me? Vorresti spaziano? Il suo clan è il peggiore della sanità. Io lo voglio incontrare. Ma perché? Noi eravamo molto amici. Tu sei figlia a me vedi di stare attento tra me e lui, quello che si è salvato sono io i cuori si richiudono col tempo chi te lo fa fare di restare ancora qua? Eh? ma che momento fa? prima di dire il tempo passato ma non lo sienta che tu dicono tutte qua ne That day, day. day.